Caro direttore, cari colleghe e colleghi, per conto dell'Università di Bologna sono onorata di inviare le mie congratulazioni per il trentesimo anniversario dell'Unione delle Università del Mediterraneo, Unimed. L'Università di Bologna ha aderito a Unimed nel 2007 allo scopo di rafforzare le proprie relazioni nel Mediterraneo. L'ANUAMATER Mater ha da sempre sostenuto l'intento di Unimed nel favorire la mobilità degli studenti tra le sponde del Mediterraneo. Ha inoltre partecipato a Unimed Week a Bruxelles, intervenendo nel dibattito tra università e istituzioni europee. Il nostro Ateneo ha infine coinvolto Unimed nel progetto RecoNow, volto a favorire modelli virtuosi di riconoscimento degli studi tra università europee del Medio Oriente. Il recente coinvolgimento della nostra università come coordinatore del subnetwork sulle migrazioni rappresenta l'auspicio che Unimed continui ad essere un prezioso interlocutore in un'area del mondo in continua evoluzione, Ancora congratulazioni per questo importante traguardo.